Per me è un'edizione particolarmente interessante perché ha una durata più lunga ma la durata ha consentito anche di trattare parecchi temi, eh, ho visto temi legati alla politica, temi legati al sociale e temi legati all'impegno civico per cui tutte occasioni importanti per riflettere insomma, sulla nostra società.